Tra le realtà tecniche nazionali che danno ulteriore valore, ulteriore importanza, ulteriore qualità a una realtà come Geofluida c'è anche quella del Consiglio nazionale dei Geologi e ci è venuto a trovare proprio il Presidente nazionale Arcangelo Francesco Violo. Presidente, allora, la vostra presenza a Geofluido, come ho detto, è una presenza qualificata che dà ulteriore significato a questa importante realtà. Come si legano i vostri compiti istituzionali come Consiglio nazionale con una realtà e quindi con quelli che sono gli operatori che trovate a Geofluid? Buongiorno, grazie per l'invito. Il sì, Consiglio nazionale è, è un ente eh, diciamo pubblico, non economico, che eh, gestisce l'albo unico nazionale dei geologi, quindi de, ne, tra i suoi compiti c'è quello anche di promuovere e valorizzare la, la, la professione del geologo, ma anche quella di curare l'aggiornamento e la formazione professionale dei propri iscritti E quindi noi riteniamo che il Geofluid è una straordinaria occasione appunto, di approfondire problematiche tecniche di scambio di conoscenze e di esperienze e quindi appunto, di formazione ed aggiornamento dei nostri iscritti quindi qui venire qui, oltre che noi partecipiamo in maniera attiva da, da tanti anni quindi organizzando anche iniziative di divulgazione scientifica e tecnica, quindi convegni, seminari tra ieri e oggi abbiamo fatto alcuni seminari che trattavano il tema della geotermia come il tema, tema dell'acqua ma anche temi di tipo ambientale, le rocce terre da scavo quindi qua sicuramente c'è eh, diciamo, le giuste attività, e iniziative che, che possono diciamo, assolvere a questo compito di aggiornamento dopo il contatto con le aziende, con le aziende diciamo, di settore quindi eh, eh, diciamo, osservare e, e conoscere anche le innovazioni tecniche, tecniche tecnologiche, dei sistemi che dopo i professionisti tecnici, soprattutto i liberi professionisti geologi, usano nel campo. Presidente, stiamo andando in un, ormai in un clima che dedica sempre più attenzione agli aspetti ambientali eh, la svolta green, come si dice in questi casi la figura del geologo da questo punto di vista diventa sempre più importante e più centrale penso alle infrastrutture tutti i lavori nel sottosuolo, gallerie ecco, eh, diventa un tecnico sempre più di riferimento da questo punto di assolutamente vista assolutamente sì, il ruolo del geologo è fondamentale in questi temi di, di salvaguardia ambientale ma non solo, di gestione e pianificazione delle risorse idriche della, di uno sviluppo sostenibile che consenta un inserimento delle infrastrutture appunto anche compatibili dal punto di vista geologico e geomorfologico e in un momento di crisi economica dovuta alla pandemia così forte che l'Italia ha bisogno il, paese, il nostro paese ha bisogno di ripartire sicuramente questi temi diventano centrali proprio appunto per la, per la ripartenza e il geologo che è un professionista che sa eh, leggere il territorio nella sua interezza e nella sua evoluzione sicuramente ha un ruolo fondamentale. Bene, grazie, grazie Arcangelo Francesco Violo, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, grazie per la sua presenza, per il suo contributo e buon lavoro a Geofluide. Grazie a voi, buongiorno.